Ma ah, vedete tutte queste macchine messe qui in fila? Questa è l'ultima, quella che proveremo alla fine. Invece tutte queste sono le top 10 macchine che ho selezionato io in base a queste macchine che c'erano qui. E direi che il primo a partire è questa, la prima. Contro Mammy Long Legs. Quelle lunghe gambe bruttissime. Mamma mia, che brutta che sei mommina. Eh, però vedete che divertente. Madonna, quanto è bello sto gioco perché puoi distruggere tutto. È letteralmente bellissimo. Comunque, con la macchina direi che non è andata affatto male. Secondo me ci sta molto. Ah, ovviamente io ho anche altre cose. Tipo, aspetta, vi faccio vedere. Una cosa che fa laggare il gioco. Eh, lo so, molto bello. Però qua abbiamo anche un camion. E, eh, vi piacciono tutte queste bellissime novità che abbiamo, eh? Qua, wow, salta, vai! E eh beh, non è che l'ho presa proprio in pieno, ma scusa, ma chi è che ha messo mh, questa Mommy Longlegs così in alto? Cioè, chi è proprio il genio del male che l'ha fatto? Perché no, non ci arrivano le macchine, è palese che non ci arrivino. Così devo costruire una mappa, una rampa più grande io, come la scorsa volta che c'è stato Poppy... No, aspettate, c'era stata la... Ah, giusto, E Blue dei Rainbow Friends. Dai, siamo già alla terza macchina e la Mommy Longlegs è ancora intatta. Vediamo se riusciamo un attimo a distruggerla con... Scusatemi, ma l'ho sempre desiderato fare, raga, che schifo Madonna, che bello poter fare queste bellissime cose A questi brutti mostri schifosi che ci hanno terrorizzato Oggi si possono distruggere, però Cioè, è questa la cosa bella Madonna mia, che casino Che lag pure, assurdo Scusate, ma uh, l'abbiamo seriamente distrutta tutta? Aspettate un attimo Ma tu è caduto tutto Ok mi sa che devo riselezionare la mappa E qua abbiamo Aghiwaghi ragazzoni Allora mi ricordo che il prossimo era tipo questo Se non mi sbaglio Potrei sbagliarmi perché non mi ricordo Chissà quanto bene Però è proprio brutto Cioè questo Aghiwaghi è più brutto della sua versione originale Però devo dire che questo mi sembra più resistente Il che non è bello Allora um, Signorino Cosa succede? Proprio come la mamma Longlegs prima eh, ha fatto... È caduta tutta... È solo che sta laggando il gioco... Il che mi sta facendo un po' venire il panico... Non so se l'avete sentito... Però, però... Voglio evitare di usare quest'arma troppo... Perché letteralmente non è che distrugge solo Aggy O distrugge tutto... Ma distrugge proprio anche il mio PC... E non è proprio positivo... Mm, capite? Cioè non è... Non è... Non è... Allora io mi ricordo che c'erano... Quest. Ah, giusto, poi c'era questa, mi pare, che l'avevo selezionato io. Tecnicamente dovrei ricordarmele, no? Ma c'è tipo... Oh, no, ok, ok, ok, ok. Fly camera. Ma scusami, ma un attimo, ma praticamente c'è unbreakable. Ma ah, posso fare U e tipo diventa in in invincibile la macchina. E posso farla andare anche più veloce. Aspetta, aspetta, aspetta, raga, io queste opzioni non le conoscevo mica. Se tipo prendo questa... E faccio shift. Vai, salta, salta! Ma non sto capendo. Non è vero che sta andando più veloce. Non è mica vera sta roba. Cioè, mi stai prendendo per il sedere, scusami. eh. Ma, lettera, raga, mi stava prendendo in giro. Ma come ti permette questo coso? Um, mi ricordo che c'era forse anche. No, la moto no, è vero che poi l'ho scartata perché era caduta. E non sto scherzando. Cioè, tipo, ero caduto con la moto, e poi non si poteva più rialzare. Quindi, ho detto, vai a quel paese, moto di schifo. Eh, invece, mh, quale macchina c'era poi dopo? Ah, è proprio difficile ricordare. Però. Questa forse Sì c'era questa poi c'era anche l'altra in parte E vai Dai non ti schiantare contro Vabbè chi se ne frega tanto quelle sono macchine inutili Vai vai vai salta salta salta salta Muore Dai perché non si distrugge Madonna quanto odio, questo Aggy -waggy. Perché è, è, sembra quasi invinci Raggy Non vorrei mica che io provi la bomba atomica Contro di te vero Anche perché raga poi la scorsa volta Io avevo le miniguns no però io non ho usato entrambe le miniguns. Ne ho usate solo una. E guardate qua. Guarda quanti... Ti farei proprio dei segni. Perché l'ho distrutto. Vedete, raga? Ah, che bel buchetto. Eh, lo so. Eh. Mm. Vabbè, scusate. Non... Ok. Um... Andiamo avanti con le macchinine. Mm, scusate se, se non proprio male quella cosa che ho detto. Cioè, era proprio brutta quella cosa. Però, comunque, andiamo avanti. Um, distruggiamo... Il restante Aggiwaghi, quello schifoso che ci ha terrorizzato per così tanto tempo, ora abbiamo l'opportunità di farlo fuori una volta per tutte. Magari non con le macchine, non lo so, con delle armi, ma tranquilli lo facciamo fuori perché non lo sopporto. Vi immaginate se poi si vendica di me e tipo mi arriva in camera e, e mi fa del male? Posso dire solo che mi fa del male. Beh... In quel caso sarebbe veramente terribile come situazione. Non, non, non l'auguro assolutamente a nessuno. Però mi pare che c'era questo qua. Assolutamente. Me lo ricordo perfettamente. E mi pare anche che questo qua... Ad una certa... Se fai curve troppo... Eh no. Non questo. Non questo. Se fai curve troppo grandi... Potrebbe succedere... Eh, Caspita, è successo. Vabbè. Potrebbe succedere che cade. E non scherzo. Cioè guardate. Vedete? Cioè nel senso... Gira proprio male. Ma malissimo. Quindi... Qua eh, non devo fare curve troppo. Ecco eh. <ride> Appena detto Non è possibile Girati Allora, ti devi girare Brutto schifo Girati <ride> Perché non si gira? Come faccio a farlo girare, raga? No, no, non, lo, non lo sopporto questo, allora, Probabilmente questo sarò io Quando prenderò la patente E mi dissocio Perché sto scherzando, chiaramente <ride> Sarò molto attento eh, Raga Madonna mia Cosa devo... Niente, siamo fermi qua. E Allora, porca miseria. Devi, devi... Allora, prendo le Minigun, eh. Prendo le Minigun. No, raga, non, non riesco più ad uscire perché l'ho fatto unbreakable. Aspetta, aspetta, aspetta, aspe, l'ho fatto unbreakable. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Aspe, aspe. Ok, via questo. Ok, esci, ora distruggiti! Oh mio Dio! Vedete? Cioè, rompe anche le scatole sto schifoso. E comunque si se non l'avete notato, con questa cosa io posso volare, perché la propulsione è super figa. Eh, vedete, raga, cioè, è incredibile comunque tutto ciò, eh. Eh, lo so, è bellissimo, bellissimo. Fissa troppo. Poi abbiamo un'altra delle altre macchinine che possiamo effettivamente utilizzare. Uh, io pensavo di utilizzare il camion super veloce. Che in realtà, forse non è questo, però utilizzeremo anche l'altro camion super veloce. Eh, però questo no, sì che è questo, sì. Vedete che è super... Forte. Aspetta che lo faccio pure unbreakable Che ora praticamente non si può distruggere E vroom. No scusa Aghi uaghi però no, Raga se io non riesco a distruggerlo con un camion Mi spiegate cosa lo distrugge a parte chiaramente le armi Cioè secondo me l'unica cosa che c'è da provare L'ultima cosa che ci rimane da provare È il carro armato raga se non si distrugge col carro armato Non so che, con che cos'altro si distruggerà eh non è possibile Io devo distruggerlo Mi ha causato i traumi Sto signorino qua Mentre ci giocavo Non è possibile questa cosa Perché se lo rivedo qua Ancora una volta con il suo sorriso Del cavolo Beh io Madonna ah! Ok Allora signor Antiquanti. Qualche... Io e lei Non stiamo andando d'accordo Affatto Affatto e direi che le cose che hanno avuto più successo Sono state le cose che hanno che, che sono andate più veloci Paradossalmente E mi sembra molto strano comunque Perché sappiamo noi Grazie alla fisica che abbiamo studiato a scuola Che l'energia cinetica <ride> È uh, Un'energia che distrugge Vedete? E questa è fisica raga Cioè nel senso Ecco perché serve studiare la fisica Perché è importante anche nei videogiochi È chiaro no? E un altro tipo di fisica mi dice che questa cosa è molto brutta quella che è successo Perché cioè nel senso qua non, non ce ne usciamo fuori E è, è un po' un problema Oh no, oh no, oh no Raga sta succedendo il male Io... <ride> Raga poi gli occhi di, di Aghiwagi dove sono finiti raga Allora eh, non so cosa sta succedendo ma non è normale tutto ciò eh <ride> Che cos'è sto coso? Eh, cioè scusami sembra tipo la cucinella che tipo trovi nei prati Caspita, è. Ok, sappiamo bene, grazie alla fisica. Raga, aspetta un attimo. Che caspita è? Stampa. No, che schifo, raga. Ma che schifo, ma è un insetto. Raga, ma è un insetto. Che caspita è? Allora. Allora, proviamo, proviamo a farlo così. Allora, proviamo. Uh, vai veloce tu, però, veloce. Adesso ho fatto pure un breakable, così almeno. È shift. Però io faccio shift, ma non va. Cioè, non va, asfatto. Vediamo un attimo se riesco a farlo... Ah! Ok, l'ho distrutto, raga... <ride> Ma che caspita è sta roba, raga... Ma non è normale... Ma che cavolo è... E gli sono con tutte le braccia... Però vedete allo schifoso... Adesso il signorino non resta più intatto... Vedete che funziona... Eh, lo sapevo io... E manca... Madonna mia, è ancora più inquietante di prima... Allora... Mi spiace, signora Aggywaggy... Mi spiace davvero tanto... Per lei... È arrivato il momento di patire le pene dell'inferno Direi che chiaramente un'altra macchina super veloce Grazie all'energia cinetica di cui abbiamo spiegato prima è. è... Vabbè questa è un po' rotta già Però adesso la faccio un breakable così non si rompe più Allora grazie a questa energia cinetica Mamma raga lo, lo distruggiamo Lo facciamo proprio fuori E è... brum Eh no però non l'ho preso in piedi Vabbè allora vabbè, facciamo così Prendiamo le armi direttamente Che poi cosa ho fatto? Questo raga è un'opera d'arte Potete dire che è un'opera d'arte? Cioè, per favore, dai, è un'opera d'arte Allora um... Ah, è vero che poi c'è pure questo, rag... ragazzi C'è pure questo, guardate, pum Eh, no, aspetta, pum Pum Madonna mia, ti faccio Vabbè, ok <ride> Abbiamo capito, abbiamo tutti capito um... Cos'altro posso utilizzare? No, la bomba atomica Direi che l'abbiamo utilizzata nello scorso video È successo pure un casino però direi che utilizziamo la lava gun per distruggergli le gambe E qua la un attimino Lo so, lo so, lo so Però una gamba probabilmente l'abbiamo distrutta Adesso passa a toccare l'altra gamba Via! Adesso proprio gliela tagliamo, raga, in pieno, in pieno Pum E eh, lo sapevo, raga, lo sapevo Però resta in piedi per le macchine E eh, no, ma questa... Vi ricordate che abbiamo fatto unbreakable? Cioè questa qua non si può rompere Mmm. Non è positivo, distruggiti, schifo. Madonna come faccio ad andare a... Ok, perfetto, adesso... Mm, no, no, no, no, non è un breakable Va bene, va bene, va bene. allora posso distruggerla Pancucolo, vieni qua, stupidone ah! <ride> Sì L'ho distrutto quel bast... Madonna, che schifo. Ah! Bene Questo gioco fa uscire la parte peggiore di me Il che è inquietante e ancora esplode Vabbè basta perché sennò sta laggando letteralmente tutto il pc Sta esplodendo tutto Mamma mia long legs l'abbiamo fatta fuori tipo In meno di un minuto No Vabbè tipo in due minuti E questo aghi wagi basta Mamma mia l'abbiamo fatto fuori in Un bel po' di più Però è stato molto bello E molto soddisfacente E tu che non ti rompevi prima Scusami. E tu che prima non ti rompevi Adesso ti rompi Bene mi sento meglio devo dire Iscrivetevi al canale Lasciate like E ci vediamo al prossimo video Ciao